Eccoci qua e benvenuti in questo video di presentazione del nuovo corso Pasticceria da Forno. Pasticceria da Forno è il nuovo corso formativo su come realizzare biscotti, cake, torte e crostate, sia classiche che innovative che moderne. All'interno di Pasticceria da Forno troviamo oltre ormai 50 video lezioni con tantissimi approfondimenti sia tecnici che teorici. Un percorso che ti rende capace di realizzare prodotti da forno partendo dalle basi fino a ricette più complesse. Adesso andiamo a vedere un attimino cosa c'è all'interno del percorso Pasticceria da Forno per farti capire all'interno l'unicità di questo corso. Allora, all'interno del corso troverai tante video-lezioni, sia pratiche che teoriche. Tutti i libri dell'Accademia, poi ti spiegherò, i ricettari di base e l'assistenza mia per un anno. Allora, all'interno troverai la, le, le lezioni, ad esempio sulla pasta frolla al metodo classico, metodo sabbiato, ci sarà anche il metodo montato poi nella biscotteria, come rivestire un ring, ad esempio ring a microforati moderni con strip, con tappetini microforati e ci sono tante crostate, c'è la linza, la crostata di mele, la torta ad esempio al pistacchio, al cioccolato, al caffè, varie tecniche innovative per creare torte da forno abbiamo quelle moderne ad esempio quelle con sopra una bavarese glassate che sono molto molto belle troverai quelle un po' più golose magari invernali un po' più estive ma soprattutto nel mio corso quello che ci tengo a darti non è semplicemente la ricetta ok è la tecnica quello che bisogna imparare in pasticceria di ricette più il mondo online ne trovate quante ne volete quello che bisogna imparare sono le tecniche e soprattutto eh, saper bilanciare ad esempio un, uh, una pasta frolla per esempio ed essere padroni per non essere più schiavi della ricetta tantissime crostate e torte da forno sia classiche che innovative troviamo le lezioni teoriche sulla pasta frolla ecco questo è un mondo che mi appassiona tantissimo e ho inserito varie lezioni tecniche imparare quindi le funzioni degli ingredienti Esempi di bilanciatura, vari metodi per bilanciare una frolla, la conservazione, il costo e vediamo un attimino anche gli aspetti per esempio ricette più sul vegano. Però sono diciamo, bilanciamenti e tecniche per essere padroni di una materia per non copiare più la ricetta. Poi abbiamo lezioni, ad esempio, ancora teoriche sulle masse montate, con varie ricette delle masse montate, ti spiegherò cosa sono le masse montate. Abbiamo lezioni teoriche da torte da forno classiche, ad esempio come la sbrisolona, la torta di mele, la paradiso, la caprese e la pastiera. Ricette veramente molto, molto semplici che mi hanno accompagnato in questi anni. Poi molto, che ci tengo molto, ho inserito vari gusti di vari cake, abbiamo fatto il cake alla nocciola, il cake sucker, il cake al pistacchio, al limoncello e veramente tantissimi cake, quindi le varie tecniche e i vari metodi di cottura e la biscotteria, biscotteria dal classico come il frollino montato, il bacio di dama, il croccadente, il cookies, fino ad arrivare al mal tagliato, l'occhio di bue, il finanziere, brutto ma buono, romias, le madeleine, quindi tantissimi biscotti per poter sfornare, ma soprattutto, oltre che la ricetta, è vedere proprio la tecnica. Abbiamo anche vari approfondimenti e decori, quindi il temperaggio del cioccolato, vedremo quello per inseminazione, come fare un conetto di carta, temperaggio al cioccolato bianco, le piume, come fare un ring, un, un gomitolo, quindi varie tecniche per lavorare il cioccolato anche a casa. E poi ci sono quindi i libri proprio di questo corso, che sono il libro sulle crostate, sulle torte, biscotte e i cake, e tutti i libri dell'Academy che sono in bonus, anche in pasticceria le levitata. Ho dato questi bonus e semplicemente sono il libro dei biscotti che mi hanno accompagnati, mi hanno accompagnato eh, nella mia gavetta e nella mia formazione, il libro delle brioche, il libro delle torte da colazione, il libro dei dolci speciali, dei macaroni, delle basi, il salato da forno, il libro dei cake, della cucina del benessere senza zucchero e senza glutine e i dolci al cucchiaio. Insomma veramente un corso, come avrai capito da te, un corso meraviglioso. In totale sono ormai più di 50 video-lezioni con vari approfondimenti, ci sono quindi lezioni pratiche, lezioni teoriche, tutti i libri dell'Academy, ma la cosa più bella in assoluto, che piace tantissimo, è l'assistenza. L'assistenza, se hai qualche dubbio, problema o perplessità, all'interno della mia piattaforma studio online troverai sotto la video-lezione lo spazio per commentare potrai scrivere un commento e io ti risponderò se hai qualche dubbio o qualche domanda da farmi senza nessun tipo di problema all'interno del corso troverai quindi le lezioni pratiche e poi all'interno tutti i libri che puoi scaricare direttamente da te per qualsiasi dubbio problema o perplessità qui sotto troverai un numero di telefono puoi contattare la mia assistente per capire un attimino un po di più su questo corso Qui sotto trovi un link se vuoi accedere direttamente e iniziare subito ad approfondire la pasticceria da forno. E se hai ancora dubbi o perplessità nel mio sito piano piano stiamo aggiungendo le recensioni oneste dei nostri corsisti che ti mostrano un po' eh, cosa ne pensano loro del, di, della, dei miei corsi al momento abbiamo attivo pasticceria lievitata e abbiamo attivo pasticceria da forno in futuro sto creando pasticceria moderna e poi corsi di cucina e veramente tanti tanti corsi è un po' tutta la mia esperienza racchiusa in queste academy online oggi viviamo in un'era dove è possibile condividere online diciamo il proprio sapere e io lo metto a disposizione di chiunque ha voglia di seguirmi e soprattutto se hai voglia che sei io a insegnarti questa materia ad ogni modo qui sotto trovi il numero, trovi il link per accedere direttamente in piattaforma e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!